Ciao, come state? Spero tutto bene, con, diciamo così, i rumori eh, che arrivano da fuori eh, e quindi insomma i lavori continuano, almeno qui eh, vicino ai miei studi, nel cortile dei miei studi, ecco che siamo insieme, intanto per salutarci, vabbè un po' per sapere anche come è andato il weekend, ma è dirvi in realtà che purtroppo, insomma per... Cause di forza maggiore, non riusciremo a essere insieme live martedì, ma vi, vi ho incontrato anche per un motivo, per dirvi che è vero che non saremo live martedì, ma arriverà, insomma, arriveranno un po' di chiacchierate che ho fatto e soprattutto di passeggiate perché? Beh, perché intanto ieri era una bellissima giornata di sole e, e quindi mi sono ho dedicato un po' di tempo anche andare a passeggiare lungo il fiume Stura per capire un po' come è, eh, è cambiato no? anche il corso dell'acqua in questi anni e soprattutto visto che si parla tanto di siccità anche qui in Piemonte capire un po' se effettivamente siamo a un livello di preoccupazione oppure, oppure non ancora mm, questo ve lo svelerò insomma, in una delle eh, prossime chiacchierate che uscirà in questi giorni e vedrete anche voi insomma come è stato un po' eh, passeggiare lungo il fiume chissà se avrò incontrato magari qualche, eh, qualche specie eh, faunistica visto che sono andata anche vicino a un'oasi naturalistica o se semplicemente insomma avrò, avrò eh, passeggiato diciamo così lungo il fiume mm, questa non sarà l'unica chiacchierata in cui saremo insieme nei prossimi giorni ma in realtà eh, sarò insieme a una persona ovvero Abizio, che mi ha accompagnato a scoprire una legnano che non immaginavo fosse eh, così carina e anche caratteristica. Sinceramente pensavo fosse una città, essendo nell'Interland così milanese, che fosse molto più città, molto più milanese. In realtà ci sono stati degli scorci ed ha una storia interessante e proprio insieme a Abizio racconteremo anche questo luogo. E poi, e poi, ancora una cosa che volevo così eh, portarvi a, a conoscenza, questo è stato fatto eh, soprattutto in compagnia eh, dei miei amici Patreon, ho realizzato una bellissima intervista eh, con il regista Silvio Bandinelli se non sapete andate a cercare chi è, eh, questa intervista però eh, l'ha trovata solo su Patreon ed è stata, devo dire la verità, una, una bella chiacchierata che in qualche modo ha tolto delle curiosità eh, sul mondo, al mondo hard, eh, ma soprattutto insomma, è stato lui molto umile e disponibile, eh, quindi se vi va di dare un'occhiata anche lì là su Patreon insomma, troverete anche questa chiacchierata. Nel frattempo, non mi resta che quindi ringraziarvi e darvi appuntamento in diretta, non lo so, nel senso che ci ritroveremo per darci appuntamento magari con un tema. Nel frattempo vi ricordo che non vi lascio soli questa settimana, ma anzi vi porto un po' con me in giro eh, nei luoghi che ho scoperto qualche mese fa e soprattutto ieri. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie.